Come vede questa sua partecipazione a politicamente scorretto, a cui aveva già partecipato nel 2010, è un piacere per lei essere tornata qua? Naturalmente è un piacere se esiste una cornice veramente adatta a un libro che ha fatto tanto discutere come istruzioni per diventare fascisti, è un festival che si chiama Politicamente scorretto, c'è di buono che questo testo come dire, ha fatto arrabbiare chi fascista lo è e lo sa di esserlo, ma ha fatto arrabbiare anche quelli che si ritengono antifascisti ideologicamente, ma metodologicamente forse qualche somiglianza nel mio libro sono arrivati a riconoscerla.